Demi Lovato, nuovo album Tell Me You Love Me recensione. Tell Me You Love Me è l'ultimo album di Demi Lovato. Uscito il 29 settembre 2017, a due anni di distanza dal precedente Confident. L'uscita del disco è stata anticipata dal singolo Sorry Not Sorry. I 12 brani inediti di questo sesto album in studio della cantante statunitense, ex Stellina Disney, sono stati pubblicati sotto etichetta Safews Records. Demi Lovato, Tell me you love me è il nuovo album, tracklist, Demi Lovato Tell me you love me, il nuovo album disponibile dal 29 settembre 2017. Tutte le info su blog.it. Tell me you love me recensione. Demi Lovato è cresciuta, e vuole farcelo sapere con quest'album. Smessi i panni dell'eroina per ragazzi di camp rock, ci credereste che sono passati già dieci anni? Ha lavorato sodo per costruirsi una solida carriera discografica e per diventare, a tutti gli effetti, una stella del pop. Passata attraverso la depressione e i problemi di peso, dopo l'ultimo album, Confident, Demi aveva dichiarato di volersi prendere una pausa, dal momento che il disco era stato accolto in maniera più tiepida rispetto ai precedenti. Questa pausa è durata due anni, il tempo di circondarsi di produttori capaci di farle sfornare un disco di hit da classifica, Oakfelder, Stint. Jonas J. Berg e Jax Jones, tutti i produttori che hanno lavorato con Jessie Illunga, Alessia Cara, Nicki Minaj, Zara Larson, Carly Rae Jepsen, Tini Tempa Echili e Kili Eminogue. Ecco quindi un album che dal punto di vista del contenuto non offre molto, ma che è ballabilissimo, stile Fifth Harmony, che oggi va per la maggiore. Con ritornelli orecchiabili e canzoncini da classifica, ma che difficilmente passeranno alla storia. C'è qualche pezzo con un sapore più rb, you don't do it for be anymore or in the friendship, e qualche ballad, ma il resto è davvero povero di significato. È un peccato perché i deni, oltre ad avere un timbro bello e ben riconoscibile. Quando racconta le sue paure e il suo intimo riesce ad arrivare davvero bene, non dimentichiamo pezzi come Skyscraper. Ma è giovane, ha ancora tanta strada davanti a sé.